Amore, cosa stai facendo al tuo bimbo? Mi stai dando il lattuccio? Mi siete appena svegliati? Eh? Ha tanta fame, bimbo? Anche lui ha il suo ciuccino come te? Sì? Oh, che bello specchietto! Buongiorno! È lo specchietto, sì! Ha mangiato la pappa? Fammi vedere se la mangia tutta! Mangia tutta, ma guarda, la sta bevendo tutta, tutta. Ma è proprio tanto affamato questo bimbo, eh? Ciao, amore.